Mi chiamo Irene Beltrame e ho fatto parte della Mediterranean Route, quindi quella che ha eh, toccato fondamentalmente Croazia, Slovenia e Italia e poi è eh, approdata qua a Palermo per il Trans-Europa Festival. Mi sono unita al progetto Trans-Europa Caravans per un interesse personale, forse per una necessità quasi di far parte o di comprendere meglio ciò che mi circonda eh, vivendolo. Confrontare eh, diverse, diverse modalità eh, di, di lavoro, di attivismo, di, di lotta in sequenza rapida diciamo che ha permesso appunto di, di comprendere le varie possibilità che ci sono di essere attivi in questo mondo, ovvero in Europa nel piccolo. Ciò che ritengo interessante o meglio quello che mi sono portata a casa da questa esperienza questo viaggio è il mettere insieme i pezzi cioè, mi rendo sempre più conto che far parte di una comunità che sia la piccola comunità, lo Stato, la Nazione l'Europa e allargandolo ancora di più al mondo intero la propria coscienza e la propria comprensione del mondo fa parte di tanti piccoli pezzi eh, messi insieme di eh, realtà che si vedono, che si comprendono quindi un puzzle che eh, va continuamente alimentato e solamente andando effettivamente a vedere e comprendere le, le situazioni. Quindi ciò che mi, mi sono portata a casa è questo, è riuscire ad aggiungere dei pezzetti per aumentare la complessità da un lato, ma anche la comprensione e, e gli strumenti per comprendere la realtà.